Carissimi, in questa diciassettesima domenica del tempo ordinario è ancora il Vangelo di Matteo che ci accompagna con le parabole stupende del tesoro, della perla e della rete da pesca. Beh, non ci poteva essere immagine migliore, un'immagine veramente preziosa, bella, quella del Regno come un tesoro, un tesoro che, dobbiamo dire, spesso non è evidente. Bisogna cercarlo. Ecco Gesù dice va a cercare nel campo, trova cercando nel campo questo tesoro. E ha bisogno di tempo, ha bisogno di tempo per essere scovato, per essere trovato. Molto spesso è seppellito proprio lì dove non ci aspetteremmo e lì troviamo il tesoro lì dove noi non, non ci aspetteremmo o in situazioni, in momenti in cui non ce l'aspetteremmo, arriva questo grande dono e non lo vogliamo più lasciare. Ecco, e questo dono grande che viene dall'alto, indubbiamente, che è la consapevolezza di essere amati da Dio e aver trovato in Dio rifugio, come dice il Salmo, aver trovato in Lui anche tutta la ricchezza e lo stesso senso della vita, questo, questo ecco, ci, già una, ci dà una, una idea diversa, è come se entrasse in noi un nuovo modo di pensare, come se si stabilisse qualche cosa di diverso dentro di noi, un nuovo modo di vivere, un nuovo modo di agire e anche di guardare alla realtà. L'altra immagine è l'immagine della perla il mercante. Ecco, mentre, eh, fateci caso, nelle no? domeniche precedenti si è parlato del, del regno di Dio sempre come un seme, un seme che deve essere custodito, una pianticella che è minacciata dalla zizzania. In questo caso si parla di mercanti, si parla di perla, si parla quindi anche in un certo senso, possiamo dire, della furbizia del regno. Il mercante sa di fare un affare. Ecco, ho fatto un affare, ho fatto un affare. La fede, che mi è stata data in dono, la fede che ho ricevuto in dono e tutti questi aspetti che riguardano la vita di fede, l'ingresso nella comunità parrocchiale, nell'associazione, nel movimento apostolico ciechi di cui ecco, devo sempre ricordare anche per me è stato in un certo senso un affare incontrare queste persone straordinarie che pur private ecco, di questo organo di senso però hanno una profondità e in loro c'è talvolta questo segreto della gioia ritrovata nel, nella fede, questa perla preziosa. Ed è la gioia la conseguente di questi incontri, di questi ritrovamenti, di questi acquisti, di questi affari fatti. È la gioia, infatti, un cristiano non può che essere gioioso. A riguardo Papa Francesco, vorrei ricordarvelo, no? ma senz'altro lo sapete, no? ha detto che un cristiano non può mai avere una faccia da funerale. Ecco, la gioia è allora, in un certo senso, la prova che io sono un convertito, che ho trovato quel tesoro nascosto. Come diceva Sant'Antonio di Padova, lì dove è il tuo tesoro, là sarà il tuo cuore, e prendendo a prestito il, la parola del Vangelo in riferimento ad un ricco che effettivamente aveva riposto tutta la sua gioia nel denaro, nella ricchezza e così fu purtroppo per questo ricco e verificarono che il cuore era lì nel forziere dei suoi averi, dei suoi denari, dei suoi, delle sue ricchezze. Ecco che non ci capiti mai di entrare in questa logica della gioia attraverso le cose materiali, sono gioie che passano, la gioia dell'infinito, la gioia del regno non passa mai. Auguri a tutti perché in questa estate possiamo ritrovare cercando il tesoro che dà senso alla nostra vita. Buona domenica!